Spesso nella vita ci si trova di fronte a dei circoli viziosi, che si tratti del lavoro, delle relazioni sociali o di progetti di vita, dove nonostante si faccia del proprio meglio, il risultato sembra essere sempre lo stesso. Se ti trovi in questa descrizione e ti chiedi il perché di queste situazioni, sai, sei già a un buon punto. Vediamo il perché.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 possiamo fare qualcosa. Da questa citazione si comprende che la strada per produrre un cambiamento inizia dalla presa di consapevolezza delle proprie azioni e una buona dose di motivazione e forza di volontà. Vediamo ora di comprendere meglio com'è composta la scaletta e come riuscire a gestire al meglio step by step l'automiglioramento e sviluppo personale. Al gradino più basso della scala c'è l'incompetenza inconsapevole. Questo è il livello zero del percorso dove non c'è ancora una presa di consapevolezza di tutti quegli aspetti di sé, che sono disfunzionali e che vanno rivisti. Questo punto coincide con la zona di comfort, dove c'è una certa comodità ad agire sempre allo stesso modo, o addirittura non agire se le cose non cambiano, se c'è qualcosa di sbagliato, le colpe vengono fatte ricadere sull'altro. Il salto al primo step avviene quando ci si pone delle domande, quando invece di gettare le colpe fuori da sé, ci si inizia a chiedere se sia il proprio modo di pensare, agire, a portare sempre agli stessi risultati. Questo è lo step della in competenza consapevole una posizione molto scomoda dato che lasciare la propria zona di comfort porta con sé disagio e malessere le proprie credenze iniziano a scomparire e tutto ciò su cui si è sempre fatto affidamento non funziona più non è facile reggere la sensazione di disagio e la tentazione a tornare a stare comodi è forte ma una volta superata la resistenza si passa allo step successivo quello della competenza consapevole a questo punto c'è la vera e propria azione verso il cambiamento una volta compreso che il vecchio modus operandi non funziona, si cercano attivamente nuovi modi più funzionali, si cerca di affrontare le situazioni. Anche questa fase è molto faticosa, non mancano momenti di frustrazione e malessere, ma è anche ricca di soddisfazioni personali, quando si nota che effettivamente le cose iniziano a cambiare e non si cade più nei soliti circoli viziosi. Di fatto si rimane in questa fase finché le nuove modalità di pensare, agire, non vengono interiorizzate e, divengono automatiche, cioè si mettono in atto in modo inconsapevole. Lo step della competenza inconsapevole sta ad indicare che il cambiamento è avvenuto e cambiare il proprio atteggiamento verso le situazioni fa sì che tutto intorno si rinnovi. Attenzione però, questo step non è definitivo, lo si può pensare come un nuovo punto di partenza e se col tempo il nuovo atteggiamento dovesse diventare disfunzionale, si apre la possibilità di un altro processo di cambiamento. L'intero percorso di ogni individuo è fatto di cambiamenti, dall'infanzia alla vecchiaia, dal primo giorno di scuola fino all'ultimo di lavoro. Restare fermi e comodi quando tutto è intorno in continuo cambiamento sottrae la possibilità di esprimere nuove opportunità e con esse di esprimere parti di sé che altrimenti rimarrebbero nascoste. L'automiglioramento è quella forza che spinge le persone ad avere successo e il successo di un'azienda, progetto, eccetera, è dato dalle persone che ci lavorano dentro. Puoi fare ed essere molto più di quello che pensi. Sono tantissime le persone che non iniziano un nuovo progetto perché aspettano la giusta motivazione. Ed è proprio questo il problema. La motivazione non deve essere intesa come qualcosa che spinge ad iniziare. Per quello basta semplicemente la forza di volontà. La motivazione è un'emozione e come tale non ti arriva se non fai nulla. Ti sentirai motivato quando inizierai a fare qualcosa e raggiungerai i tuoi primi successi. La motivazione è il fine a cui tendiamo. Se aspetti l'ispirazione, non inizierai mai. Comincia e vedrai che ti verrà normale sentirti motivato e coinvolto. Quante volte al lavoro, così come nella vita privata, dobbiamo affrontare dei compiti che ci vengono imposti e che non ci piacciono. E cosa facciamo? Procrastiniamo. E procrastinando, falliamo. Le persone di successo non sono più brave e difficilmente hanno un talento specifico. Molto più spesso, invece, hanno solo una maggiore forza di volontà. Ricorda, la motivazione deriva dal successo. Più velocemente riuscirai a raggiungere i tuoi micro obiettivi, più avrai successo e più sarai motivato per fare sempre meglio ed ottenere ancora più successo. Parlare di micro obiettivi è fondamentale, perché sono loro che ci porteranno all'obiettivo finale. Essere concentrati solo sull'obiettivo finale rischierebbe di essere demotivante per tutte le cose, grandi e piccole. Non aspettare che arrivi la motivazione, ma inizia adesso. Le idee e sensazioni non sono idee, sono rimpianti. Non siamo quello che pensiamo o desideriamo essere. Siamo quello che facciamo. La motivazione è la benzina della nostra vita. Possiamo anche essere delle Ferrari, ma se non abbiamo benzina non andremo da nessuna parte. E allora, cosa aspetti? Adesso tocca a te. Che cosa vuoi raggiungere in questa vita? Chi vuoi essere? Per avere successo bisogna avere un grande sogno. È proprio la possibilità di realizzare un sogno che rende la vita interessante. Tu puoi davvero realizzare i tuoi desideri, ma devi credere nel tuo sogno